Sweet, symphony Majin Buu è senz'altro l'antagonista più forte della serie di Dragon Ball Z, conosciuto non solo per la sua forza e pericolosità, ma anche per la sua imprevedibilità e le sue tecniche di combattimento, che hanno messo in difficoltà avversari del calibro di Goku Super Saiyan di terzo livello e Mystic Gohan. E non possiamo certo dimenticare i tratti comici che possiede questo personaggio, soprattutto nella sua forma grassoccia, la prima che vediamo nell'anime e nel manga di Toriyama. Majin Buu esiste da milioni di anni, da prima degli eventi narrati in Dragon Ball, venne creato dal grande mago Bibidi. Questi era un potente mago che desiderava conquistare l'intero universo per dominarlo come sovrano, ma i suoi poteri magici, benché potenti, non erano sufficienti per realizzare una simile impresa. Decise perciò di evocare un'antica entità nota come Bu e la utilizzò per creare un demone al suo servizio, Majin Buu. Una creatura dotata di una forza smisurata e mossa unicamente dal desiderio di combattere e distruggere. Il demone rosa, insieme al mago, iniziò a invadere decine di pianeti e a sterminare migliaia di esseri. In nessun mondo la creatura di Bibidi incontrò avversari in grado di contrastarlo, ma procedendo con il suo progetto, il mago iniziò a rendersi conto che Majin Buu non era realmente sotto il suo pieno controllo. Infatti, dopo aver sterminato gli abitanti del pianeta Alpha, Majin Buu attaccò anche il suo stesso creatore, che riuscì a salvarsi per un pelo, iniziando a temere davvero il demone. Ben presto i due si guadagnarono l'attenzione dei Kaioshin, che decisero di intervenire per fermare le stragi del demone una volta per tutte. I primi ad affrontare Majin Buu furono la Kaioshin dell'Ovest e il Kaioshin del Nord, ma entrambi vennero rapidamente e facilmente uccisi. Il Kaioshin del Sud, il più forte tra i Kaioshin, riuscì per poco a tenere testa l'avversario ma alla fine anche egli venne sconfitto e infine assorbito da Majin Buu, Il quale divenne più massiccio ma la sua potenza venne inaspettatamente ridotta Bibi e Majin Buu decisero di occuparsi degli ultimi due Kaioshin rimasti Il giovane Kaioshin dell'est e il grande Kaioshin Durante la battaglia il Kaioshin dell'est venne facilmente ferito e messo con le spalle al muro Ma quando il demone stava per finirlo il grande Kaioshin intervenne salvandolo E dimostrandosi per Majin Buu un degno avversario il demone alla fine assorbì anche lui e incorsi una nuova trasformazione, che lo mutò in un mostro grasso e dal carattere quasi mite e a tratti infantile. La sua forza inoltre subì una nuova diminuzione. Bibidi così si trovò con un guerriero comunque molto potente e più facile da controllare della sua forma primordiale Qualche tempo dopo Bibidi decise di prendersi una pausa dalla sua conquista E non fidandosi a lasciare Majin Buu con le mani in mano Lo sigillò in una sfera di contenimento che poi mandò sulla terra Scelta come suo prossimo obiettivo La decisione però si dimostrò essere quanto mai fatale Infatti senza più Majin Buu a proteggerlo Bibidi venne raggiunto dal Kaioshin dell'Est Sopravvissuto alla battaglia che lo uccise Kaioshin e il suo assistente Kibit scoprirono l'ubicazione della sfera di Majin Buu ma decisero di lasciarla sulla terra, temevano infatti che distruggendola il demone avrebbe potuto tornare in libertà e dal momento che in quel periodo la terra era priva di forme di vita intelligenti e che la sfera non era facilmente raggiungibile decisero di lasciarla stare sperando che venisse dimenticata. Milioni di anni dopo, però, sarà Babidi, il figlio di Bibidi, a trovare la sfera di Majin Buu e deciderà di proseguire i progetti di dominio del padre. Il resto, beh... Lo sappiamo dal manga. Purtroppo bisogna dire che ci sono ancora dei punti interrogativi che ruotano intorno alla figura del Demone Rosa. Infatti, come ho già accennato, Bu era un'entità che esisteva già da prima dell'avvento di Bibidi, ma non sappiamo che aspetto avesse né che creatura fosse originariamente. Inoltre, dopo gli ultimi eventi di Dragon Ball Super, c'è da chiedersi se esiste anche una sua controparte nell'universo 6, essendo l'universo gemello del 7, da cui proviene il Demone Rosa. Un'altra cosa interessante su cui riflettere è cosa sarebbe successo se Beerus fosse intervenuto quando Majin Buu ha cominciato a minacciare l'universo. Dai vari scontri visti in Dragon Ball Z e Super sappiamo benissimo del grande divario di forza tra il demone e il dio della distruzione, Majin Buu non avrebbe avuto nessuna speranza. Ma siamo sicuri che il Kid Buu che ha combattuto contro Goku avesse la stessa potenza del primo Kid Buu? Infatti si ipotizza che Majin Buu allora avesse una potenza pari o addirittura superiore a quella di Beerus, calata drasticamente poi con l'assorbimento dei Kaioshin, e a causa di ciò, nonostante le innumerevoli trasformazioni avute nel corso dell'anime, egli non era più in grado di raggiungere quel livello di forza, anche dopo essersi devoluto nella sua forma primitiva. Lo so che questa teoria può sembrare abbastanza strana e difficile da accettare, ma io ritengo che sia anche fattibile come cosa. In fondo non sappiamo con sicurezza il livello di forza di Majin Buu quando è nato, né di quello degli altri 4 Kaioshin.